buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale arte nel cucito oggi andremo a vedere come fare un cappellino da pescatore, nel mio caso per un bambino o una bambina ma aumentando un po la circonferenza potrebbe andare bene benissimo per un ragazzo oppure una ragazza più grande. vi farò vedere tutti i passaggi passo passo come farlo quindi spero che questo video vi sia utile e vi piaccia e naturalmente buona visione a tutti Tagliato i pezzi, i vari pezzi di tessuto che mi servono. Volevo fare la parte esterna in jeans e la parte interna invece con una maglina che avevo qui a casa e volevo sfruttare, che è molto colorata e molto carina. Allora, questa è la parte alta del cappello, questi sono i laterali e questa è la tesa, la parte finale quattro pezzi per l'attesa quattro pezzi sempre per la parte laterale del cappello e due pezzi per la parte la calotta allora adesso per primo passaggio che andremo a fare nella macchina intanto segneremo i quattro punti della parte superiore per poter distribuire bene i laterali del cappello che avrò chiuso lateralmente e poi andremo ad applicarli nella circonferenza adesso facciamo i laterali del cappellino a un piedino ora andiamo a fare le quattro divisioni i segni qui sulle parti laterali del cappello e sulla parte alta il cappellino adesso volevo fare un'impuntura qui sulla parte laterale prima non ci avevo pensato adesso sto pensando che forse viene più carino quindi mi infilo la macchina con un filo un po più grosso perché voglio anche che si veda che sia un po in contrasto quindi andremo a girare il cappellino a rovescio di nuovo così andremo a fare questa ribattitura i laterali della tesa del cappello andremo a fare la fodera del cappellino quindi gli stessi passaggi eh, che ho fatto precedentemente quindi chiuderemo prima le, i laterali qui poi mi segnerò i pezzi e applicheremo questo su questo andremo a chiudere i laterali della tesa e poi la a applicarla nel cappellino in jeans dritto contro dritto Di tagli di tagliacuci per poter girare poi il cappellino perché altrimenti qui mi si disfa tutto adesso applichiamo la fodera al cappellino dritto contro dritto mi prendo il pezzo dove avevo fatto il sorgetto per poter girare il cappellino e mi metto sulla cucitura e andrò a fissarla tutta in taglia a cucina il capellino. Il cappellino, proviamo a metterci il fiorellino, vediamo. Io l'ho voluto fare così perché è dubbio face, praticamente si può portare sia da questa parte oppure togliamo il fiore, giriamo il cappello, lo mettiamo dall'altra parte ovviamente questo cappellino è per una bambina perché se fosse per un bambino ci andrebbe un tessuto diverso all'interno magari in tinta unita oppure un quadretto, una riga ovviamente questo qui è venuto più da bambina ho voluto fare così avevo sto fiore, l'ho appiccicato e mi sembra che è venuto carino che ne dite? bene, il cappellino è terminato questo cappellino è venuto sfizioso, carino e allegro, diciamo, perché era per una bambina. Però ovviamente usando dei tessuti un po' più sobri può diventare più elegante, oppure più serio, più importante, dipende. pelle. Eh, io spero che tutto vi sia piaciuto. Se avete qualche domanda da farmi, mi raccomando, scrivetemi pure nei commenti.